Ciao a tutti, oggi volevo fare una piccola disamina del costo di un orto autunnale ed invernale per 3-4 persone. In realtà nel nostro caso 3 e mezzo perché nostro figlio non mangia molte verdure quindi è così, penso sia un male comune. Dunque, avevo già acquistato una, un centinaio di piantine tra fagiolini, finocchi e radicchi vari, e dieci giorni fa li ho messi a dimora avevo speso circa 23 euro adesso invece ho acquistato 180 piante una più una meno sempre di finocchi autunnali radicchi vari tipi cavolo nero non bellissimi quindi me li ha messi scontati e cavolfiori vari tipi ancora fagiolini voglio arrivare a un centinaio di piante ed altri tipi di broccoli cavoli e quant'altro la spesa di oggi è stata di circa 27 28 euro quindi a conti fatti una famiglia di quattro persone parlando solo di piantine da trapiantare non di semi spende mediamente tra i 50 e i 70 euro per costituire un orto un orto decente insomma questa è la parte autunnale, l'invernale non ho molto adesso tra un po' eh, metteremo di moda anche le piantine invernali ma lì la spesa sarà contenuta, non penso di spendere più di 20 euro quindi a conti fatti con un centinaio di euro una famiglia di quattro persone riesce a comporre un orto autunnale ed invernale ovviamente ho tolto dal computo delle spese il concime, i macchinari, l'attrezzatura il tempo che non si conta e su questo poi faremo un altro video almeno per l'attrezzatura per vedere quanto occorre per partire con un orticello familiare tenete conto che Potrebbero sembrare tante, alla fine verranno circa 200-250 piantine trapiantate, però eh, bisogna tener conto che non si sa come va sia il trapianto che la stagione. Potrebbe esserci una gelata improvvisa, potrebbero esserci altri fattori, un attacco di cimici come già sto avendo sui cavoli, quindi se fate prettamente biologico come faccio io bisogna coltivare qualcosa in più bisogna mettere in conto vari fattori ed è probabile che una parte del raccolto vada persa per questi motivi. Dunque il trapianto delle piantine è finito. Parliamo di circa 60 metri quadri di orto, quindi è alla portata veramente di tutti. Quelle che vedete leggermente innaffiate sono quelle che ho messo a dimora adesso. Solo ho solo bagnato la terra e non le foglie, poi questa sera li darò un'altra bagnata un pochino più sostanziosa. Adesso era soltanto per favorire il trapianto. Quindi come vedete sembrano tantissime 180-200 piante, ma in realtà 60 metri quadri eh, si, si riempiono subito. Ho lasciato la distanza tra un solco e l'altro per passare col il motocoltivatore, e così poi da tenere pulita la zona. Dove mi sono ricordato, dove no, eh, lo farò con la zappa. quindi Questa è una panoramica di insieme. Vi ringrazio per aver visto questo video e alla prossima.